Buongiorno a tutti, buongiorno per questo nuovo appuntamento di Casa La Terza, spero che qualcuno mi mandi un segnale di vita per capire se il collegamento funziona correttamente, mi pare di sì e quindi eh, l'incontro di oggi è dedicato a un confronto con Gino Roncaglia che si collegherà di qui a poco, anzi credo che... sia già collegato se ci ho preso eh, Gino Roncaglia eh, è una che saluto un... già intravedo l'orizzonte siamo diventati bravissimi a fare questi collegamenti instagram eccoci buongiorno ben trovato Alessandro e ben trovati a tutti Vedo che da quando compari su tutti i siti istituzionali ti sei incravattato in maniera stabile mi fa piacere. <ride> eh, ti stavo presentando, eh, Gino Roncaglia è una, eh, un, non anagraficamente, ma per militanza, un vecchio amico di Casa La Terza. Abbiamo cominciato eh, la nostra vicenda con un volume che tu ricorderai, Internet 96, manuale per l'uso della rete. Che facesti con Marco Caro e Fabio Ciotti e da quale poi è partita tutta una serie di volumi che hanno avuto grande successo in un momento in cui il tema era meno ovvio, per così dire, di quanto non ci possa sembrare oggi. Infatti, il libro suscitò un grandissimo interesse anche in una versione digitale che, che a un certo punto abbiamo, abbiamo proposto. Eh, poi ci sono stati ovviamente altri appuntamenti con Gino, l'ultimo. L'ultimo nato è questo volume qui, che si vede sempre al contrario, cioè l'età della frammentazione, cultura del libro e scuola digitale. Questo già ci avvicina a quello che sarà sicuramente uno dei temi fondamentali della nostra conversazione, che è quello della didattica a distanza. Ricordo tra l'altro che di recente Gino Roncaglia ha partecipato a un nostro manuale per la scuola di Conti e Velotti, Costellazione del Pensiero, scrivendo un meraviglioso capitolo su filosofia e mondo digitale, perché Roncaglia, lo preciso, di formazione e non solo, è filosofo, poi si è occupato di tante altre cose nella, nella sua vita. Ora, Gino, eh, tu hai una lunghissima esperienza per quanto riguarda tutti i temi relativi alla lettura, all'apprendimento, all'informazione, attraverso gli strumenti della rete e proprio oggi leggendo delle ultime determinazioni del governo abbiamo appreso che il tema della didattica a distanza è non più diciamo, un optional ancorché fortemente raccomandato, ma per così dire è un compito che viene affidato ai docenti e alle scuole e questo tema è tanto più caldo quando di là della chiusura più o meno eh, anticipata del, del, dell'anno scolastico, in qualche maniera ci si interroga se questa modalità di insegnamento non debba essere ulteriormente, per così dire, rilanciata e impiegata anche alla riapertura delle scuole, poi saldì o se per recuperare eh, i debiti che eventualmente hanno accumulato gli studenti o semplicemente per ragioni ancora igienico-sanitarie. Igienico quindi vorrei con te attraversare alcuni aspetti salienti di questo argomento. Ricordo tra l'altro, ci tengo parecchio, al fatto che Gino ha, sta attivamente lavorando su questi temi con questa iniziativa di scuola a casa, ricerca di scuola digitale. Io ho visto un bellissimo tutorial di una decina di puntate, di una decina di minuti circa, ma eh, mi, eh, mi raccontava che sta eh, continuando a una sorta di aggiornamento per uno scuola a casa news, quindi come dire, ha più che mai le mani in pasta. Prima questione, eh, a tuo avviso eh, ci sono, perché questo è un tema dibattuto, ci sono le condizioni tecnologiche, infrastrutturali, materiali, per quanto riguarda scuole, docenti, e studenti per consentire un'efficace attività didattica a distanza. Trattiamo l'argomento se vuoi in maniera specifica, poi vediamo ovviamente quali sono altri aspetti e conseguenze. Che ne pensi tu? Dunque il problema principale è che in un certo senso non c'è scelta, cioè noi ci siamo trovati in una situazione in cui eh, la didattica a distanza è l'unica, eh, di fatto, l'unica alternativa alla semplice chiusura delle scuole. E da questo punto di vista devo dire che è impressionante la reazione del mondo della scuola che sicuramente non era preparato in generale. E eh, poi discuto nello specifico la, la, la questione che mi hai posto, cioè le attrezzature tecnologiche, naturalmente anche le competenze. Certo, nessuno si aspettava e nessuno pensava di trovarsi in una situazione di questo tipo. Anche la didattica a distanza, l'e-learning, sono strumenti che eh, di per sé, rispetto al mondo della scuola, naturalmente sono eh, pensati come strumenti di eh, affiancamento, non di sostituzione. E quindi ci troviamo in una situazione che sicuramente non era prevista e eh, diciamo, ci troviamo immersi in un uso della didattica a distanza che non è neanche quello canonicamente previsto. Indubbiamente ci sono molte situazioni di difficoltà e eh, il, ci sono anche dei problemi che bisogna affrontare, cioè problemi di diseguaglianze nell'adottazione tecnologica, eh, non solo delle studentesse e degli studenti, ma anche degli insegnanti naturalmente. Eh, problemi di diseguaglianze nelle competenze, eh, problemi di diseguaglianze nelle infrastrutture, perché non c'è soltanto la questione di eh, quale computer o smartphone o tablet si ha a disposizione, ma anche di che tipo di collegamento a internet, quanto veloce, con quanti dati a disposizione. Sicuramente eh, è una situazione che eh, crea anche delle diseguaglianze. E il problema è che in questa situazione quello che possiamo fare è cercare di sfruttare al meglio, cercando di ridurre al minimo le diseguaglianze e introducendo delle azioni, delle iniziative specifiche volte appunto a ridurre le diseguaglianze. Credo valga la pena di ricordare eh, il, come la componente diciamo, di quel provvedimento normativo complessivo che è stato chiamato Cura Italia, che riguarda la scuola, c'è un finanziamento piuttosto forte, 85 milioni, di cui la grande maggioranza, 70 milioni, sono destinati proprio ad acquisti in emergenza di attrezzature che possano colmare difficoltà e disparità tecnologiche. Quindi le scuole in questo periodo hanno già avuto accreditati in questi giorni delle cifre che possono usare per comprare attrezzature, per cercare di colmare situazioni di svantaggio, dove evidentemente lo svantaggio riguarda le attrezzature. Ci sono anche delle indicazioni molto importanti, per esempio sul fatto che le scuole possono dare in prestito gratuito agli studenti le attrezzature informatiche che in questo momento sono inutilizzate nelle scuole e quindi anche questo è un passo che può aiutare a coprire le situazioni di maggiore difficoltà e di necessità eh, c'è la raccomandazione alle scuole a lavorare in rete c'è già una notevole abitudine scuole, di molte scuole nel lavoro in rete e a livello di rete si possono cercare di allocare anche risorse tecnologiche dalle situazioni meglio fornite alle situazioni più problematiche certo se questa situazione dovesse effettivamente eh, protrarsi eh, questo tipo di lavoro andrà fatto in maniera ancora più sistematica dovrà riguardare molto anche l'aspetto delle competenze e molto anche l'aspetto delle infrastrutture Bene, e queste sono diciamo le infrastrutture materiali Io ricordo tra l'altro che eh, una situazione tipo che è stata descritta ma questo va detto per così dire fuori di polemica giusto per avere un po' di senso della realtà che ovviamente è un bel problema quando ci si trova tutti in casa per la sede, io resto a casa e chi più chi meno, i figli per la scuola, i genitori per il lavoro, hanno necessità di impiegare eh, il computer e le connessioni e, e, ed è di tutta evidenza che non tutti hanno per possibile eh, l'opportunità di, di disporre di strumenti adeguati per poter contemporaneamente svolgere questa questa attività. Eh, ma appunto eh, al di là della questione di quanti dispositivi ci sono in giro, aumenteranno, come verrà, che tipo di intervento si immagina a supporto dei docenti e delle famiglie in questo senso, eh, vorrei invece soffermarmi in te sul tema dell'infrastruttura culturale, che, che è un'altra faccenda. Eh, non riguarda diciamo il software, eh, tutta questa mitica questo mitico mondo delle piattaforme riguarda, per così dire, quanto i docenti da un lato e gli studenti dall'altro eh, siano, per così dire, eh, non dico pronti, ma in qualche maniera predisposti già a utilizzare questi mezzi, tanto più se eh, queste situazioni di difficoltà, di separazione fisica dalle scuole dovessero eh, protrarsi. Il tema è quindi, a tuo avviso, Uh, lo scenario, per quello che si può dire, uh, come, lo, come lo descriveresti e che cosa possiamo fare per, per così dire, sostenere docenti, studenti e famiglie per certi aspetti in questa, in questa direzione? Eh, siamo immersi di fatto in una specie di grande esperimento collettivo di learning by doing. Sicuramente il, il um, la preparazione di base è c'era solo in alcuni casi e comunque, ripeto, riguardava anche dei meccanismi di uso di questi strumenti molto diversi da quelli sostitutivi in cui ci siamo forzatamente trovati. Quindi, anche dove c'erano le competenze migliori, e sono comunque dei casi, come dire, abbastanza specifici, anche dove c'erano le competenze migliori e le situazioni migliori, eh, non era questo lo scenario che si immaginava per l'uso di questi strumenti. E in più, anche qui ci sono enormi diseguaglianze di preparazione, di competenze. Ehm, lo sforzo che viene fatto mi colpisce molto. Io vedo tantissimi insegnanti, colleghi, che si trovano a dover cominciare praticamente da zero a utilizzare strumenti che normalmente avevano anche in alcuni casi abbastanza rifiutato e che invece in questa situazione hanno dedicato energie notevoli per cercare di imparare e utilizzarli al meglio. Certo dei, dei grossi problemi di competenze e in generale di eh, anche non soltanto la, la, la competenza tecnologica stretta, ma anche proprio eh, capire che tipo di risorse, che tipo di contenuti come utilizzarli queste sono tutte cose che non sono per niente banali, faccio un esempio che eh, secondo me è anche diciamo, interessante, poi studieremo come, cosa è successo in questi mesi sono convinto che sarà un campo di studio poi eh, anche per quello che riguarda il mondo della scuola eh, quando si parla in generale di didattica a distanza, uno dei concetti che sono considerati più importanti è quello di cercare di creare dei contenuti che siano il più possibile riusabili e, e curati, cioè dei contenuti eh, diciamo di, di, di alta qualità, eh, anche nella parte di contenuti creati dai docenti, che naturalmente eh, si, si devono affiancare e non sostituire anche a contenuti professionali curati ad altro livello, ma c'è l'idea che se preparo una, un, un materiale che, eh, dare, su cui voglio dare del lavoro a distanza, questo materiale deve essere preparato con una certa cura. E c'è anche eh, l'idea che il, eh, come dire, la lezione a distanza debba essere qualcosa di molto diverso dalla semplice replica a distanza della lezione fisica. Eh, in realtà in questa situazione ci troviamo, molti insegnanti si trovano a dover fare delle lezioni live, cioè a replicare a volte, addirittura negli stessi orari delle lezioni eh, tradizionali, replicare da casa la lezione live parlando davanti al microfono, alla telecamera, al computer. E naturalmente questo dal punto di vista della didattica a distanza è quasi un'eresia, cioè non, non è questo l'atteggiamento, non è la lezione frontale per di più fatta attraverso il computer che è il meccanismo ideale ma io capisco che in questa situazione anche questo tipo di eh, didattica a distanza possa servire perché eh, è importante anche mantenere un contatto diretto, eh, direi anche emotivo, con eh, la classe, con eh, le studentesse e gli studenti che Ehm, diciamo normalmente invece sarebbe garantito dalla presenza e quindi eh, usiamo anche delle strategie che sono molto diverse da quelle che erano state elaborate canonicamente e, eh, e rispetto alle quali veramente non c'è formazione ma c'è un cercare di apprendere, capire cosa funziona nella situazione concreta. Io ho visto anche, vedo anche fatico un pochino a mettere in fuoco contemporaneamente le domande però vedo alcune delle domande e eh, delle osservazioni che vengono poste e eh, sicuramente c'è un problema per esempio di formazione specifica dei docenti. In quel provvedimento che ricordavo prima ci sono eh, degli, delle cifre impegnate anche per la formazione dei docenti. Il problema è che appunto anche gli strumenti formativi tradizionali che avevamo sono un po' inadeguati rispetto a questo tipo di emergenza. Anche per questo. Ricordavi questo lavoro che stiamo facendo con la RAI eh, di Scuola a Casa, Scuola a Casa News, è un tentativo di cercare di ripensare anche alcuni concetti tradizionali eh, di eh, learning e didattica a distanza e applicarli a una situazione che è molto diversa da quelle che erano prefigurate tradizionalmente. Ma Gino, a proposito di questo, io ho, avevo già sbirciato, ho risbirciato, su eh, Rai Cultura, Rai Play, eh, eh, ogni tanto diciamo, forse è utile dire qualche cosa di positivo non solo essere profeti di sventura. Eh, mi sembra però, tu sei l'esperto, che il servizio pubblico in qualche maniera si sia mobilitato per dare un contributo eh, come dire, di contenuti a, a, da offrire nella formazione a distanza. Il repertorio è molto ricco per alcune a disciplinare di più, per altre meno, però mi sembra che ci sia uh, una, uno sforzo apprezzabile diciamo, in questo contesto così difficile e per così dire improvvisato in regione delle emergenze. Tu come la vedi? Sì, è vero. Eh, devo dire che eh, c'è un, un doppio volto rispetto a questo. Eh, il servizio pubblico ha cercato di mobilitarsi, poi io sono in piccola parte, ma sono anche parte in causa, per cui per carità uno non, non, non guai a, a lodarsi troppo, però eh, il tentativo di mobilitarsi c'è stato e credo che sia, mh, sia stato fatto parecchio. È un po' paradossale che in questa situazione la domanda che viene per esempio da molti politici, ha fatto una dichiarazione in questo senso Salvini, hanno fatto una dichiarazione in questo senso anche altri, indipendentemente, devo dire, dal contesto, diciamo, dallo schieramento, viene chiesta alla RAI una cosa sbagliata, cioè viene chiesta alla RAI Uh, a questo punto dovreste trasmettere tutto il giorno lezioni per la scuola su tutti i canali questo non è il modo sensato di affrontare questo tipo di problema per tanti motivi la RAI ha avuto un ruolo illustre, storico, nell'alfabetizzazione di base negli anni 60 con programmi come Non è mai troppo tardi, Telescuola... Ma era una situazione completamente diversa, naturalmente. Cioè, era una situazione in cui c'era un'esigenza di alfabetizzazione di base anche degli adulti, e in cui l'obbligo scolastico arrivava alla scuola media unica dal 63. Ehm, quello che... la situazione di oggi, con l'obbligo scolastico più alto, con un'infinità di indirizzi e discipline diverse, e in cui, peraltro, per fortuna, con tutte le sue difficoltà, disparità, eh, ineguaglianze che bisogna cercare, ripeto, politicamente e concretamente di superare, però per fortuna che ci sono gli strumenti di didattica a distanza che cambiano molto la situazione rispetto a 60 anni fa. Mettersi a proporre a ritmo continuo lezioni frontali in televisione come se la televisione dovesse sostituire l'insegnante o la scuola, in una situazione in cui invece l'insegnante e la scuola, a distanza, ma ci sono e stanno facendo moltissimo, quel tipo di modello è un tipo di modello che francamente non ha molto senso. Per chi dovrebbero essere queste lezioni nel momento in cui noi abbiamo da eh, ragioneria agli istituti alberghieri, alla, cioè non è, che, non è una situazione in cui uno dice facciamo storia italiana, matematica e fisica. Quindi non è quello il modello che si può usare, invece c'è un modello di affiancamento. E questo lavoro di affiancamento mi pare che il servizio pubblico radiotelevisivo sta cercando di farlo ehm, ragionevolmente bene. Poi molti di quelli che si lamentano che non c'è un canale di lezioni non sanno che esiste il canale Re Scuola che in questo periodo trasmette 24 ore al giorno lezioni e materiali per le scuole. Quindi anche questo servizio viene fatto, C'era Re Scuola, c'è Storia, eh, c'era i 5, ci sono una quantità enorme di contenuti online che per fortuna le scuole conoscono abbastanza e utilizzano abbastanza. In questi giorni ci sono sui 700.000 accessi al giorno ai contenuti di Re Scuola. diciamo che sono un anche a favore degli editori e degli editori per la scuola perché credo che tutti quanti si siano a loro volta più o meno mobilitati per diciamo, offrire contenuti utili a queste. A questo grande esperimento. Anche gli editori stanno facendo veramente moltissimo. Tutti gli editori di Scolastica, voi compresi, hanno, offrono eh, in forma aperta i contenuti che normalmente erano collegati ai libri di testo. C'è eh, uno sforzo collettivo per cercare di rendere disponibili contenuti eh, veramente notevole e forse anche un'occasione per capire che. Eh, anche l'offerta di contenuti digitali, anche nella situazione tradizionale, è un'offerta che è importante come affiancamento, eh, come strumento e eh, anche a livello di qualità, perché il tipo di qualità che può essere offerto da contenuti editoriali, siano offerti da un editore, siano offerti dalla RAI, che da questo punto di vista in fondo è un editore anch'essa, eh, siano offerti da tutta una serie di istituzioni, biblioteche e questo tipo di contenuti per la didattica sono contenuti che possono avere enorme rilievo anche nella didattica tradizionale. Vedo che giustamente ci viene messo in evidenza il problema delle difficoltà che possono avere gli insegnanti di sostegno, eh, ragazzi e ragazzi con qualche problema e le famiglie ovviamente. Che, che, che sì, che questo... Questo è un tema molto importante. Noi abbiamo anche in Scuola Casa News abbiamo segnalato tutta una serie di risorse che sono anche raggiungibili dal sito del Ministero, eh, che riguardano proprio le situazioni di bisogni educativi speciali, di difficoltà. Eh, gli, in alcune situazioni è previsto che l'insegnante di sostegno con le devute precauzioni possa continuare a seguire anche a casa eh, i suoi studenti, quindi ci sono delle situazioni particolari in cui eh, questo è possibile, ma naturalmente ci sono tante altre situazioni in cui il problema è notevole. E, mh, Diciamo un, uno degli aspetti della didattica a distanza che si possono usare non per risolvere questo problema perché è veramente. Eh... Quasi impossibile risolverlo completamente, però per cercare di attenuarlo e di, è la, la, la grande flessibilità che è possibile attraverso gli strumenti di didattica a distanza. Cioè, tu prima ricordavi anche il problema degli orari all'interno della famiglia in cui uno, magari ci sono due o tre eh, ragazze e ragazzi, il genitore che lavora anche lui a distanza. Eh, la didattica a distanza è abbastanza flessibile nei tempi, eh, ha dei vincoli nel momento in cui c'è la lezione in streaming, ma per il resto è abbastanza flessibile e una delle raccomandazioni agli insegnanti è quella di cercare di eh, sfruttare anche questa flessibilità nei tempi, in particolare in modo da mantenere contatti anche con le situazioni di maggiore difficoltà, magari con un'intensità maggiore o con iniziative specifiche. Questo naturalmente dipende molto dalle singole situazioni, eh, dai singoli problemi, gli insegnanti hanno molto il polso di questa cosa. La scuola italiana è una scuola inclusiva che cerca di essere inclusiva e con tutti i problemi e le difficoltà che ci sono credo che possiamo essere orgogliosi dell'attenzione verso l'inclusione della nostra scuola e del nostro corpo docente e vedo con fatica ma con enorme impegno di energia che questo lavoro si cerca di fare anche in questi giorni a distanza. Bene. Eh, Gino, ho, un di ho una questione più tecnica che ti pongo, eh, perché anche questi aspetti vanno considerati. Eh, siamo, credo che nelle scuole, anzi mi sembra che nelle scuole, eh, un tema che ritorna ossessivamente è quale piattaforma, ora eh, non, non, non sta a noi per carità raccomandare questo o quell'altro, non dobbiamo pubblicizzare nessuno, ma questo è un problema reale, cioè esiste eh, al di là dei nomi e cognomi una tipologia di piattaforma che in qualche maniera meglio si presta a un uso tendenzialmente evoluto naturalmente della didattica eh, a distanza, cioè ci sono dei requisiti che in qualche maniera vanno rintracciati per rendere più, più efficiente per così dire il rapporto tra docenti e studenti Sì, questo delle piattaforme è un problema notevole perché bisogna cercare di contemperare il fatto di eh, avere un'offerta, un diciamo, di strumenti non bulgara, cioè in cui ci sia una libertà di scelta anche in funzione delle situazioni diverse e contemporaneamente non avere il caos in cui eh, l'insegnante di una materia usa un, una, una, una piattaforma l'insegnante dell'altra ne usa un'altra è un problema notevole devo dire che, eh, che anche quello che stiamo imparando perché anche da questo punto di vista questa esperienza è estremamente interessante drammaticamente, ci avremmo preferito imparare queste cose in tutt'altri modi, però eh, stiamo imparando a fare una specie di collage eh, anche personalizzato in base alle situazioni, alle dotazioni tecnologiche delle scuole, alle dotazioni tecnologiche degli studenti e eh, tutto sommato eh, la differenza delle piattaforme può anche essere vista come una forma di vantaggio nel momento in cui eh, abbiamo più opzioni e possiamo scegliere quella che funziona un po' meglio. Questo riguarda sia dei problemi che ci possono essere, come dire, pratici. Nel, eh, faccio un esempio concreto. Nei primissimi giorni di didattica a distanza, molte piattaforme per il, il, di aula virtuale, diciamo di videoconferenza, usate come piattaforma di aula virtuale, sono andate un po' in tilt per l'enorme quantità di accessi. Eh. piattaforme come Gizzi, che è una piattaforma aperta, quindi la possiamo nominare credo senza particolari pubblicità, è una piattaforma eh, aperta e gratuita, una di quelle che erano più interessanti da certi punti di vista ed è andata abbastanza in crisi perché essendo aperta era usata poi anche da molti servizi di registro elettronico di piattaforma e quindi in questa situazione il fatto di avere più opzioni è stato un vantaggio per molte situazioni, molti insegnanti si sono trovati a provare la piattaforma A, B e C e alla fine hanno identificato quella che poteva essere più utile. Certo, un aspetto di raccordo ci dovrebbe essere. Io diciamo, ho sostenuto in tante occasioni, quindi prima di questa emergenza, che più che la piattaforma unica del Ministero, che qualcuno chiede, ma che appunto a me sembra un modello troppo ingessato e poi c'è poca fiducia su come verrebbe fuori, ma eh, che possa essere utile cercare di costruire una specie di infrastruttura, anche software comune, nel senso di una sorta di sistema operativo per l'apprendimento, in cui mm. poi possa essere richiamata e utilizzata di volta in volta la risorsa più utile. Certo, in questa situazione, anche a livello di piattaforme, si va da scuole che usano in maniera... Abbastanza povera, diciamo, solo il registro elettronico, quello che potremmo chiamare il grado zero delle piattaforme, poi ci sono servizi di registro elettronico che hanno funzionalità in più e diventano effettivamente sistemi anche per l'erogazione e la distribuzione di contenuti, la gestione di interazione un po' più sofisticata. E poi si arriva a tante piattaforme di tipo diverso che eh, con maggiore o minore organizzazione dei contenuti, con funzionalità un po' diverse. Eh, però tutte quante hanno qualcosa di interessante da esplorare, avremmo tutti preferito trovarci in, a esplorare queste cose in una situazione meno drammatica, ovviamente. Ecco, il, um, da questo punto di vista mh, uh, ho una domanda invece molto meno tecnica uh, da farti, per riprendere un argomento su cui abbiamo discusso uh, molte volte, uh, uh, e cioè, uh, se vuoi anche al di là del tema della formazione a distanza, ma comunque in relazione con il tema della formazione a distanza, resta la grande questione dell'apprendimento attraverso strumenti digitali. Da questo punto di vista vorrei che mi ricordassi, perché ovviamente le tue, le tue opinioni mi sono note, da un lato che peso tu dai la qualità dei contenuti, che sembra essere per così dire un decuius dell'argomento, dell mentre non, così non dovrebbe essere, tu l'hai già accennato prima, eh, ma ehm, oltre che la qualità dei contenuti, eh, sarebbe interessante capire in che misura l'uso di strumenti digitali, noi abbiamo parlato soprattutto per quanto riguarda i processi di apprendimento, per così dire, di, ehm, eh, le, le differenze che ci sono tra l'apprendimento attraverso il libro, la pagina scritta e gli strumenti digitali, che, che tipo di opportunità, ovvero di eh, criticità, eh, tu, eh, tu vedi? Sì, dunque, innanzitutto io effettivamente diciamo, una tesi che sostengo anche nel libro che hai ricordato è quella dell'importanza della qualità dei contenuti eh, quando si è cominciato a parlare di learning e di didattica a distanza c'è anche stato secondo me un innamoramento un po' eccessivo eh, rispetto all'idea che l'autoproduzione di contenuti, che in certi casi può essere fatta, quindi da parte dei docenti e da parte delle studentesse e degli studenti. In certi casi la pratica di autoprodurre contenuti può essere sensata, se si lavora su un argomento specifico e si cerca anche di produrre insieme qualcosa, come lo si faceva peraltro anche in presenza, eh, gli strumenti digitali danno Un'enorme opportunità da questo punto di vista di produzione di contenuti anche eh, estremamente ricchi dal punto di vista multimediale, questo si può fare, però eh, non si può lavorare solo con contenuti autoprodotti e soprattutto io credo sia necessario che ci siano anche dei contenuti curricolari che facciano un po' da filo conduttore nel lavoro didattico e questi difficilmente possono essere autoprodotti i tentativi di autoproduzione dei libri di testo sono stati eh, finora abbastanza eh, disastrosi come risultati e quindi io ho l'impressione che ci sia da integrare anche in questo caso eh, contenuti editoriali che devono essere curati e di qualità e questo secondo me è un ingrediente essenziale dell'apprendimento, ma guardate, prima vedevo scorrere una domanda in cui si faceva riferimento a sistemi diciamo, scolastici più avanzati del nostro dal punto di vista in particolare dell'uso degli strumenti digitali. Anche nei sistemi scolastici più avanzati dal punto di vista dell'uso del digitale, l'importanza di avere contenuti di qualità eh, curati editorialmente è sempre riconosciuta. Eh, non esiste una scuola di qualità che sia fatta solo sulla base di contenuti autoprodotti. Detto questo, la pratica di autoproduzione di alcune tipologie di contenuti è sicuramente una pratica importante e eh, deve integrarsi appunto, con contenuti curricolari di qualità. I contenuti curricolari devono dare la struttura generale. Noi possiamo probabilmente superare quell'età dei libri di testo mastodontici di eh, mille-duemila pagine, che era legata anche a tutto un processo storico di evoluzione dei libri di testo e cercava di offrire il libro di testo diciamo, che fosse il massimo del political correct, il massimo delle risorse, perché poi il docente sceglie. Eh, oggi... Alcune tipologie di contenuti sono disponibili in rete, anche di contenuti di qualità, non solo di contenuti autoprodotti, sono disponibili in rete, si può lavorare anche con quelli. Il libro di testo può forse ritornare anche a essere un po' un libro, cioè qualcosa che si legge, eh, che, che eh, offre anche un'esperienza di lettura e eh, che offre un raccordo, un percorso, un filo conduttore in cui poi il docente potrà integrare contenuti di volta in volta utili anche presi dalla rete. Però ho l'impressione appunto che la questione della qualità dei contenuti resti assolutamente centrale e, eh, e sia una tematica che eh, non basta la pratica degli strumenti di rete o della eh, forma, diciamo di innovazione metodologica, a questa pratica si deve affiancare solidità e la capacità di dare dei fili conduttori, di inquadrare le attività e i contenuti che si distribuiscono. Eh, due, due questioni eh, anzi se vuoi eh, prendiamo su di petto una questione fondamentale tu l'hai detto più volte finora noi abbiamo concepito la didattica a distanza per lungo tempo come eh, una, un elemento di integrazione rispetto a quello invece della, della didattica in, in presenza eh, per fare una domanda volutamente radicale eh, tu ritieni che non, non domani, insomma ma ritieni che la didattica a distanza possa eh, addirittura sostituire la didattica in presenza ripeto non oggi ma in tendenza oppure integrare in misura più significativa la, la, la didattica in presenza lo, lo, lo, qui la domanda non è legata solo agli aspetti di infrastruttura materiale o culturale, ma se vuoi è una domanda più generale sulla funzione della scuola, perché ricordo che al di là del tema che stiamo discutendo adesso, le scuole come dire, svolgono un ruolo che è più, più largo rispetto al semplice elemento di trasmissione formazione di natura culturale. Penso, l'abbiamo detto prima, c'è cioè il tema di ragazzi e ragazzi che hanno problemi, che forse è forse più complicato seguire, anche perché la scuola è un'occasione di socializzazione, cosa che non, come dire, non si può ridurre a una relazione telematica. C'è il ruolo sociale della scuola che in, non dappertutto, da per fortuna, in molti luoghi è un presidio molto forte, cioè frequentare la scuola significa eh, anche sottrarre, per così dire, eh, i, eh, i più giovani da eh, ambienti, eh, a ambienti che eh, non sono ideali dal punto di vista mh, educativo. C'è il tema della, del ruolo fondamentale che la scuola svolge nel ridurre la dispersione, cosa che francamente, non in maniera esclusiva, ma in buona parte, consiste nel fatto che si tengono materialmente a scuola di più gli, eh, gli studenti. Cioè una delle ambiguità, diciamo così, della eh, didattica a distanza è che la perdita di, eh, parziale di Relazione anche diretta e, e fisica eh, non solo diminuisce il controllo poliziesco del docente sugli studenti, ma in realtà in qualche misura credo, depotenzi una relazione che ha, ripeto, va al di là della questione di sping spiego il teorema di Pitagora o la lezione su, su Petrarca. Insomma, quindi tu come vedi questo scenario? Sì, dunque, io credo che per il mondo della scuola. Nella grandissima maggioranza dei casi la didattica a distanza ha senso in forma integrativa e non sostitutiva per i motivi che ricordavi, in generale perché eh, diciamo, la scuola è anche una palestra di relazioni interpersonali, eh, di relazioni interpersonali anche in presenza, cioè Credo che del resto nessuno, neanche diciamo i più radicali profeti del, eh, del digitale, pensi a eh, una sostituzione della didattica a distanza. Però bisogna considerare che eh, ci sono tante situazioni diverse e tante tipologie diverse di eh, relazione didattica o formativa in alcuni casi anche la formazione solo a distanza può avere, caso, può avere senso. Penso per esempio a certi casi di aggiornamento professionale che già oggi vengono svolti attraverso corsi di formazione a distanza. Cioè ci sono molte situazioni in cui eh, il corso di formazione a distanza può essere sensato, la scuola nel suo complesso è un'istituzione che ha assolutamente bisogno anche dell'elemento della socializzazione, della presenza. La socializzazione, diciamo, in parte è possibile anche a distanza, ma c'è anche una componente veramente di luoghi, di ambienti, di relazioni anche fisiche, spaziali, eh, personali, che nel mondo della scuola sono essenziali. Quindi eh, la, la, diciamo, la risposta è per il mondo della scuola non si ipotizza certo una situazione sostitutiva se non in un'emergenza drammatica come questa che speriamo veramente duri il meno possibile e non c'è dubbio che per quanto enorme sia lo sforzo che viene fatto oggi con la didattica a distanza eh, in questi giorni eh, l'assenza della possibilità del lavoro nelle scuole eh, fa perdere di qualità alla, alla didattica. Detto questo... Sicuramente, io ho l'impressione, diciamo che da questa esperienza la scuola italiana uscirà abbastanza radicalmente cambiata, non solo la scuola forse. Sicuramente l'uso di strumenti di didattica a distanza per alcuni scopi, in molti casi, può essere prezioso. Penso per esempio al lavoro che viene svolto sulla metodologia della flipped classroom, della classe capovolta, che era molto cara al nostro comune amico Tullio De Mauro. E... L'idea della, della classe capovolta è un'idea didatticamente molto solida, cioè l'idea di dire eh, più che, la, lezione, che la, la, la tradizionale lezione frontale trasmissiva, le ore a scuola dovrebbero essere molto più ricche di interazione, discussione e alcuni dei contenuti eh, diciamo su cui lavorare per i quali una componente trasmissiva, che deve essere una componente tra tante altre, ma una componente trasmissiva nella didattica indubbiamente c'è, questa componente trasmissiva può essere fatta anche attraverso forme alternative alla tradizionale lezione frontale, può essere fatta anche almeno in parte a distanza in modo da liberare spazi nella, nella situazione in presenza per delle forme di didattica più collaborativa, partecipativa. E eh, sia vero peraltro questo aspetto della partecipazione è un aspetto su cui c'è molto da lavorare anche diciamo nella situazione attuale di forzata sostituzione ehm, un rischio che sicuramente si presenta in molti casi è appunto di pensare a questa didattica a distanza di queste settimane come puramente trasmissiva, erogazione di contenuti, distribuzione di contenuti mentre è importante considerare che anche a distanza un lavoro, un lavoro collaborativo tra gli studenti, delle, delle, la, diciamo, la stimolo a fare eh, piccoli gruppi che lavorano su temi specifici, questo si può fare anche a distanza. E' eh, uno degli aspetti delicati di questo momento, il fatto che viene fatto troppo poco. Un po' di lavoro di formazione dovrà riguardare anche la capacità di eh, favorire un'interazione non, non avere soltanto una didattica a, a distanza a senso unico, rapporto singolo del docente con lo studente eh, dietro, il computer, dietro il suo computer ma anche considerare che l'importanza del, di prevedere attività collaborative e partecipative cioè il fatto che si rimane una comunità di apprendimento e la comunità di apprendimento deve avere interazioni più complesse della semplice interazione docente-studente questo si può fare anche a distanza il che appunto non vuol dire che la didattica a distanza possa sostituire quella in presenza in assoluto senti devo controllare l'orario uh... Sì, abbiamo, abbiamo qualche minuto. Ti, ti posso chiedere, Gino, eh, premesso che io non credo che si possano eh, importare in maniera meccanica modelli quando parliamo di eh, scuole di apprendimento, però osservare le, le esperienze altrui è senz'altro utile. Pensando al contesto italiano, perché altrimenti il discorso diventa astratto, eh, quali sono le, le esperienze... Eh, di, eh, di didattica a distanza, però anche, anche qui mi interrei più, più in generale al tema dell'apprendimento digitale eh, che, tu, ehm, che tu conosci e che ci puoi, eh, non dico raccontare, ma accennare, perché ovviamente il confronto è utile e interessante. No? Sì, per esempio, diciamo, tra i modelli che vengono utilizzati, poi naturalmente ci sono anche esperienze di singoli casi che si potrebbero segnalare. In questo periodo Indire sta facendo un enorme lavoro insieme a mh, avanguardie educative, piccole scuole, i, i twinning, stanno facendo un grosso lavoro non solo di webinar di preparazione dei docenti, ma anche di costruzione di eh, collegamenti di rete in cui eh, gemellaggi, in cui eh, scuole, anche eh, geograficamente lontane, collaborano nella produzione eh, di, diciamo, più che specificamente di singoli contenuti, di format, potremmo dire, di, di ehm, format che in questa situazione eh, possono funzionare. E c'è un'enorme quantità di materiali raccolti sul sito dell'Indire che sono veramente preziosi. Il lavoro che stanno facendo, dovendo indicare appunto qualche esperienza o buona pratica, eh, questo lavoro di avanguardie educative, piccole scuole, i twinning, eh, è un lavoro molto interessante. I twinning lo sta facendo anche a livello europeo in questa situazione di emergenza che non è solo italiana e anche... Tenere uno sguardo anche oltre la situazione strettamente nazionale è comunque sicuramente opportuno e eh, i siti di Twinning sono una, una, eh, diciamo una risorsa da questo punto di vista. Eh, poi ci sono tante scuole, anche nella, zona, nella prima zona rossa c'erano state da subito delle esperienze eh, interessanti, la scuola di Codogno aveva fatto subito eh, rete in modo da cercare di fornire interpretare la didattica a distanza anche in un senso di comunque di collegamento con il resto del paese, con altre scuole, non soltanto con un, in un senso diciamo di chiusura a casa. E quindi da questo punto di vista credo che questa sia un'indicazione metodologica importante. Eh, ci sono altri esempi di grande lavoro nelle scuole italiane. Una delle scuole che diciamo, ha fatto un po' da punto di riferimento per tanti motivi, per esempio il comprensivo 3 di Modena, dove eh, è stato fatto un lavoro, addirittura hanno creato dalla scuola chiusa una sorta di televisione che il pomeriggio eh, organizza eh, diciamo, eh, lezioni, lavoro eh, diviso per fasce di età del comprensivo. Quindi ci sono diciamo, esempi buoni, ce ne sono, dal punto di vista metodologico, secondo me un esempio, un metodo interessante che è venuto fuori e che mi sembra buono è quello di lavorare molto creando dei piccoli gruppi eh, di 3-4 studenti che eh, possono lavorare insieme a una ricerca, a un lavoro specifico con distinzione chiara di ruoli. Eh, uno sarà quello che poi farà l'esposizione alla classe, diciamo, nel interazione eh, attraverso le piattaforme di videoconferenza, uno tiene il diario di lavoro e in questo diario di lavoro molto importante il riferimento a tutte le fonti che sono utilizzate, l'aspetto della citazione delle fonti, che è una delle cose più delicate su cui il nostro sistema scolastico eh, eh, lavora troppo poco, mentre ci si, dov si dovrebbe lavorare molto. Eh, tutti gli diciamo, c'è so un uso di fonti come Wikipedia, come che è massiccio ma non consapevole, non non attivamente critico se ci si abitua a citare le fonti a dare una motivazione per la scelta di una fonte, a dare una valutazione dell'attendibilità di questa fonte questo è un enorme aiuto anche poi dopo in generale quando arriveranno in università quando... e questo se noi diamo in questi gruppetti di 3-4 persone a una persona la responsabilità specifica di fare questo metodologicamente questo funziona molto bene. Un'altra persona può avere la funzione per esempio di registrare le criticità, i problemi le difficoltà che si sono trovate a capire qualche aspetto dell'argomento su cui il gruppetto sta lavorando oppure eventualmente anche l'aspetto di produzione di contenuti informatici. Questo eh, va fatto cercando di, di, di diciamo di eh, super, parlavamo prima di superare le diseguaglianze. Una delle diseguaglianze principali che c'è in questi giorni è che alcuni studenti utilizzano il computer e altri utilizzano lo smartphone. Molti altri utilizzano lo smartphone, sono due strumenti molto diversi dal punto di vista del del lavoro anche a casa anche in didattica a distanza il computer fisso eh, mh, eh, favorisce un lavoro come si dice in gergo lean forward protesi in avanti eh, quindi con un'attenzione più focalizzata e legata contemporaneamente all'elaborazione dell'informazione mentre lo smartphone può essere utilizzato anche proprio come situazione di uso fisico tale varietà di situazioni diverse che in molti casi eh, diciamo può essere più problematico per la concentrazione allora cercare di recuperare d'altro canto noi sappiamo che ci sono delle situazioni in cui lo studente usa lo smartphone eh, perché non ha a disposizione un computer eh, fisso allora l'insegnante innanzitutto deve sapere suggerire delle attività specifiche per esempio Alcune relazioni, alcuni interventi possono anche essere filmati dallo studente usando lo smartphone in modo da per un verso non perdersi lo, lo smartphone in attività troppo distrattive e per, al, per altro verso come dire, garantire anche la sua, il fatto che non si senta uno studente di serie B perché in quel momento sta usando uno strumento e non ne ha a disposizione un altro. lavorare gli studenti in piccoli gruppi dal punto di vista metodologico questa è un'indicazione che abbiamo visto in questi giorni funzionare abbastanza bene in diverse situazioni Allora, siccome sto a avere una crisi energetica <ride> ah, ci vedo intuivo che stavi collegando lo smartphone alla, alla, al caricatore il caricabatterio funziona poco Vabbè, ehm, volevo ehm... Eh, prima di perdere drammaticamente il collegamento, eh, volevo chiederti ehm, come eh, eh, abitudine, rituale di queste conversazioni, eh, che cosa stai leggendo? Ah. Non significa che ciò debba essere attinente con il tema di cui stiamo discutendo? Oppure sì, però come dire, eh, questa è la, è la domanda di Rito. Diciamo. Dunque... Ehm... Devo dire innanzitutto che io per, diciamo, per me la lettura è un momento molto importante della giornata sempre, cioè se non ho almeno una mezz'ora o un tre quarti d'ora magari prima di addormentarmi, ma almeno tre quarti d'ora di lettura al giorno la giornata non, non funziona, del resto lo si vede, potrei farti vedere la stanza e si capisce facilmente. E, devo dire che in questo periodo, in cui paradossalmente uno pensa «Beh, devo stare chiuso a casa, ho molto più tempo per leggere, posso...» In questo periodo, con il fatto che devo autoprodurmi a casa le puntate delle trasmissioni RAI e anche con una certa angoscia generale favorita dalla situazione, non è, non è il periodo ideale per leggere, però leggo, leggo parecchio, in questo periodo, eh, diciamo, negli ultimi due o tre mesi, anche in questi giorni, eh, sto leggendo eh, eh, letteratura femminile italiana di inizio novecento, di inizio secolo, perché mettendo a posto la libreria due o tre mesi fa sono saltati fuori tutta una serie di libri delle, della nonna, curiosi, Uh, libri di inizio secolo, con delle dediche anche molto curiose e anche un po' imbarazzanti. Però ho scoperto che la mia nonna a 17 anni aveva una quantità di ammiratori che le dedicavano libri con dediche francamente abbastanza... non. non... E e mi hanno incuriosito, diciamo, tutta una serie di libri eh, scritti da donne, c'era una collana per signorine eh, dell'editore Cappelli, cioè c'era tutta una produzione di cui io sapevo relativamente poco, e sono andato allora a cercarmi anche un po' di letteratura critica sulla scrittura italiana femminile di inizio novecento, mi sono letto alcune cose, eh, mi sono letto in questi giorni 3-4 libri di Yolanda, che... Uh, si firmava con questo pseudonimo ed era un'attrice molto prolifica di testi per signorine di quel periodo che sono dei testi secondo me mh, curiosi, molto interessanti. Ci sono elementi di, diciamo, di emancipazione, ci sono elementi problematici, ma sono uh, letture curiose e questa è una, una lettura di questo periodo. Poi io leggo sempre Molta fantascienza, C ho una passione per la fantascienza e anche in questo periodo eh, leggo fantascienza, diciamo, quella è una lettura un po' più eh, rilassante e poi tante letture per, per lavoro. Preparare le lezioni a distanza anche per l'università eh, in questa forma sostitutiva è una cosa a cui non ero abituato. Mentre ero abituato a dare contenuti anche online ma la lezione sostitutiva per l'università è una cosa a cui non ero abituato e, e presuppone tu... anche un lavoro sulle fonti diverso Sei arrivato a Roma 3 e non sei riuscito praticamente a, a, a metterci piede perché sei dovuto passare come dire, immediatamente alla, alla... alla didattica a distanza sì, io ho <ride> insegnato per tanti anni all'Università della Tuscia dal 2 marzo sono a Roma 3 ma sono entrato il 2 marzo e il 5 marzo l'hanno chiusa <ride> vi ha avuto questo tramo. Questa questione che hai eh, toccato e che non entra francamente con la formazione a distanza ma è molto delicata eh, è, è quella appunto della lettura in generale eh, in effetti eh, tra le cose che si sono dette eh, di recente che appunto il, eh, il confinamento casalingo dovrebbe in qualche maniera favorire la lettura questo è possibile che sia vero però è anche vero che il clima di tensione naturalmente che si talvolta eh, come dire, non fa sì che ci si distragga dalla lettura eh, dico questo eh, perché con un salto eh, assolutamente come dire, ardito voglio anche ricordare che eh, un ruolo in tutta questa partita eh, potranno giocare le biblioteche che sono una questione molto importante, e molto delicata, sia che si parli di biblioteche delle scuole, sia che si parli di sistema bibliotecario in generale e siccome io credo nel, negli ecosistemi, per così dire, negli arcipelaghi e non nelle realtà eh, separate, eh, mi auguro per quanto possa sembrare come dire, quasi una provocazione che anche le librerie possano entrare in questa in questa partita, perché ehm, quando parliamo di cultura e di lettura, quanto più riusciamo, credo, a creare o immaginare sistemi di alleanze tra eh, i più diversi soggetti, tanto meglio magari per tentativi, magari facendo degli errori o percorrendo qualche strada è inutile, tanto meglio, credo, riusciremo, riusciremo a fare. Che dici? Sì, sì. Assolutamente, credo che una delle lezioni che stiamo imparando in questi giorni per esempio è che la biblioteca scolastica anche nelle situazioni di emergenza come questa ha un ruolo molto importante, anche se la scuola è fisicamente chiusa alcuni dei servizi della biblioteca scolastica, dei sistemi bibliotecari territoriali continuano a essere molto importanti, per esempio la possibilità l'accesso a servizi di eh, prestito digitale che consentono in questi giorni di leggere più giornali più quotidiani anche senza muoversi da casa questo è un servizio importante e ci sono molte biblioteche scolastiche che eh, in questi ultimi anni hanno aderito a servizi di questo tipo e li offrono agli studenti alle studentesse e alle famiglie quindi da questo punto di vista sono diciamo ancora una minoranza ma è una presenza importante credo che eh, Sperando di ripartire il prima possibile, di questa ripartenza debba fare parte sicuramente anche un enorme lavoro su tutta la filiera. Sappiamo che il mondo della cultura è uno di quelli che è stato più duramente colpito in questa situazione, per carità non l'unico, ma se noi pensiamo a, al mondo del cinema, del teatro, della musica e della lettura, eh, sono dei mondi in cui in questi momenti con le biblioteche chiuse, le, le, le librerie chiuse, l'impossibilità diciamo, di eh, produrre libri e di venderli in situazioni normali, diciamo, eh, sicuramente c'è un, un problema enorme che va affrontato alla ripresa e credo vada affrontato anche rendendosi conto di quanto gli strumenti culturali, e forse in questo periodo per certi versi ce ne siamo resi conto, sono importanti poi per interpretare quello che succede per capirlo per valutare direi che diciamo così come si è detto e credo che sia anche abbastanza corretto che ehm, l'emergenza medica aiuta a distinguere le, le fake news da quelle vere perché eh, le fake news non ti salvano la vita e anzi te la mettono in pericolo mm. mentre eh, l'informazione scientifica corretta aiuta eh, Credo che questa sia una cosa che è stata percepita a livello abbastanza generale, su cui bisogna lavorare dopo per dire che eh, gli strumenti culturali sono degli strumenti anche di salvaguardia della struttura sociale e addirittura della salute in, in, in queste situazioni. Quindi eh, sarà un grosso lavoro da fare con le biblioteche, con le librerie, con le scuole, eh, cercare di... Uh, fare in modo che io credo che poi quando ci sarà la ripresa la ripresa da tutte le grandi crisi è sempre un momento di entusiasmo credo che ci sarà una ripresa lenta uh, forse solo al, al, quando avremo un vaccino e delle cure veramente efficaci la ripresa potrà essere effettivamente completa però credo che ci sarà e sarà il caso di riflettere anche su, su questi aspetti legati alla cultura che in questo momento soffre Grazie Gino, ti saluto. Penso che queste cose. Grazie varone. Alessandro. Ciao. E di speranza il nostro collegamento. A presto, buon lavoro. E ti vedo nelle tue pillole di, eh, di, di, scuola, news, eh, di scuola a casa News. Va bene, a presto. Gra Ciao. Grazie, grazie. Ciao a te e anche a chi ha seguito. Arrivederci.